Giovanni Tinella, PD di Ginevra. Allora, mi scuso in anticipo se faccio un intervento che parla meno di politiche attive, ma piuttosto parla del, del nostro partito, del, del PD, che, che, vogliamo, che vogliamo costruire. Credo infatti che non si possa prescindere dalle da, valutazioni e considerazioni sul nostro partito, affinché tutto questo movimento di idee e tutta questa passione possa trovare una realizzazione. Sono d'accordo che che può darsi che alle persone non, non interessa chi, chi debba fare il primo ministro, chi debba fare il segretario. Però se non abbiamo un partito forte è difficile che possiamo cambiare l'Italia, è difficile che possiamo realizzare le nostre, le nostre idee e i nostri, i nostri principi. Parto eh, in maniera forse anche un po' polemica da quanto è avvenuto l'altro giorno a Roma. Abbiamo visto una, una manifestazione eh, in cui gli attuali rappresentanti del PD... Si sono riuniti per discutere il tema fare il PD. Ecco, questo titolo dà proprio il segno della completa disconnessione tra i dirigenti del PD e i militanti, gli iscritti e simpatizzanti. Il PD esiste. Il PD siamo noi. Il PD sono i militanti i PD sono i nostri valori sono le nostre idee siamo noi che siamo qui che venuti da chi dalla Sardegna chi dalla, eh, da, da Ginevra chi da Bruxelles a discutere delle idee di quello che vogliamo fare piuttosto di fare il PD avrebbero dovuto intitolarlo fare i dirigenti del PD perché lì non c'erano i dirigenti del PD lì c'erano solamente i rappresentanti delle correnti che è una tranne una forse ma è una cosa diversa Lì si dovevano interrogare perché loro non rappresentano il PD, non rappresentano noi, non rappresentano i militanti che ogni giorno quotidianamente si raffrontano sul territorio cercando alcune volte di dover ringogliare dei rospi pur di dare delle giustificazioni a quello che viene fatto a livello nazionale. E parlo del, oggi del, del governo della cosiddetta pacificazione, ieri dell'accordo con Lombardo in Sicilia, dei, delle, degli scandali affaristici, delle, anche alcune volte delle collusioni mafiose sul territorio. Ecco, il PD esiste e di questo dobbiamo, dobbiamo parlare, dobbiamo dirlo con forza che noi ci siamo, vogliamo portare avanti le nostre idee. E pertanto quello che dico è che la nostra mozione dovrebbe ripartire dal territorio ed è per questo che dobbiamo, essere, dobbiamo proporre la divisione dei ruoli. Oggi noi abbiamo bisogno di un segretario, di un segretario che riallacci il partito al territorio, che rimetta al centro i militanti i simpatizzanti e chi giornalmente si raffronta con i nostri elettori. Solo così riusciremo a poter costruire un PD in cui la nostra classe dirigente, in cui chi ci governa, è, viene scelto in base alle proprie capacità e non in base alla cooptazione. Grazie a tutti.